Colpa della magistratura, se eh, diciamo, a, a livello di, di mafia vengono cacciati fuori gli incapaci, ha detto lei. Questa cosa mi ha colpito. E, e in, come partiti, in che, in che modo i partiti, che ruolo giocano in questa, in questa cosa i partiti? Ma dunque, i partiti di oggi, prima di tutto l'etichetta partito adesso va a contraddistingue una serie di entità organizzative molto diverse tra di loro. Ci sono soggetti come eh, che so, il Partito Democratico, per certi versi anche la Lega Nord che somigliano un po' ai partiti come noi siamo abituati a pensare, ci sono i militanti, ci sono gli iscritti, ci sono congressi dove veramente si confrontano posizioni diverse, esistono entità che noi continuiamo a chiamare partito ma che o rispondono al modello padronale tipo Forza Italia o rispondono a entità. a molto più reticolari e diciamo, difficili da leggere come il Movimento 5 Stelle. Tutte queste cose quale chiamiamo partite, l'ultimo 5 Stelle addirittura si autodefinisce partito non partito. Allora, che ruolo giocano i partiti? Beh, è molto diverso a seconda del soggetto che abbiamo di fronte, naturalmente, perché eh, è chiaro che in un modello di partito padronale, di fronte alla realtà della corruzione, c'è un approccio appunto padronale, nel quale se c'è da coprire eh, certe manovre, certi giochi loschi, naturalmente si, ci si attiva in Parlamento per creare tutte le coperture o si creano una di condizionamento indiretto nei confronti dei soggetti sensibili, che pure ci sono anche all'interno della magistratura, altri partiti usano naturalmente approcci diversi, che certo come accennavo anche prima nell'intervento è venuto meno quella capacità dei partiti di svolgere un ruolo centrale di regolazione del sistema, anche perché appunto il sistema si è fatto più complesso, difficile da, da gestire con modalità unitarie. Quindi rimane comune e direi preoccupante comunque un atteggiamento diffuso al di là del ruolo più o meno diciamo, penetrante che i partiti hanno nel gestire le reti della corruzione e questo atteggiamento comune e condiviso è direi una contrapposizione nei confronti del ruolo di controllo da parte della magistratura, cioè quando c'è un appello da parte di un soggetto politico a eh, in qualche modo reclamare l'autonomia della politica che ha questa investitura eh, popolare nel consenso rispetto a quelle che sono le invasioni di campo e dei magistrati, ecco questa chiamata raccolta della politica contro i magistrati trova sempre orecchie sensibili e questo si ricollega al discorso che avevo provato a fare sul fatto di come la corruzione sistemica crea un potere di ricatto diffuso e quindi partiti a questo potere di ricatto ricatto sono sensibili o almeno alcuni esponenti all'interno dei partiti.